Bentrovato ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video dedicato al blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo della consulenza del credito, ovvero di quelle società che praticamente ti fanno tenere un mutuo per l'acquisto di casa. In studio, come oggi, c'è Riccardo Bernardi, CEO di 24max, la società Captive, come si dice, di ReMax Italia. Italia esatto. Ben arrivato Riccardo. Grazie Riccardo, Gerardo, grazie dell'invito. Allora, ehm, detto tra, tra di noi, insomma, il modello eh, di consulenza del credito in generale lo, lo trovo abbastanza... Uh, poco innovativo, un po' vero, noioso, ok? Passami questo tema. Però so che voi in 24 Max uh, avete introdotto tre elementi che vi connotano per innovazione. Ce li vuoi raccontare? Assolutamente sì, è assolutamente vero. Uh, noi siamo nati a, a luglio 2018 e siamo diventati operativi uh, a gennaio 2019. E se dovessimo identificare gli elementi che caratterizzano il nostro, il nostro progetto, sono, possiamo dire che sono essenzialmente tre. Il primo sicuramente è legato al modello di agenzia Remax, che come ben sappiamo è un'agenzia che eh, si sviluppa in termini numerici in modo più importante rispetto alle agenzie tradizionali. Noi oggi in Italia abbiamo agenzie che mediamente hanno 10, 15, 20 persone all'interno di un unico ufficio con punte anche di 40, 50 fino anche a 100. Quindi questo modello essendo unico ci permette già di costruire un modello finanziario diverso dalla concorrenza ossia che, vado al secondo elemento, che è quello di creare un punto finanziario, un vero e proprio corner identificato da un ufficio all'interno dell'agenzia immobiliare Remax. E il terzo ed ultimo punto è il professionista, è legato al professionista che poi eh, lavora, opera all'interno di questo punto finanziario, all'interno dell'agenzia, che deve essere ovviamente eh, gradito e eh, infatti ce, lo sta, ce li stanno segnalando i nostri affiliati, eh, agli agenti immobiliari Remax perché poi di fatto è eh, tutto collegato, ossia il cliente entra in agenzia Remax, ovviamente prima verifica l'aspetto legato al credito e poi una volta che sa quanti soldi effettivamente può eh, investire nell'acquisto di una casa inizia la ricerca con l'agente immobiliare. Bene, ehm, vado un po' con una piccola provocazione. Allora, in un mondo che guarda verso un orizzonte fatto più di accesso che di possesso, quale sarà il futuro della consulenza del credito immobiliare secondo te? Ma allora come si dice fammi indovino e ti farò ricco. <ride> Allora, se, se io vedo i prossimi, i prossimi anni, eh, so che ci sono diverse, diversi movimenti all'interno del, del settore di credi, del credito, è cambiata, sta cambiando la, la normativa, eh, noi comunque pensiamo che la specializzazione sarà sempre eh, il, cavallo, il cavallo di battaglia, il cavallo vincente in questo mercato, ossia il nostro la pensiero è che eh, la gente immobiliare comunque, si occupa degli aspetti immobiliari, il mediatore creditizio si occupa degli aspetti del credito che anche se legati sono comunque molto, molto differenti, infatti quando si parla di mutuo ci sono tantissimi aspetti solo un vero specialista può andare a guidare il cliente nel modo corretto verso la soluzione più idonea per, per lui ma si continueranno secondo te a fare tanti mutui considerando che i giovani eh, tendenzialmente comprano casa un po' meno volentieri rispetto alle generazioni passate ma allora che, che l'affitto sia una tendenza che dà sicuramente maggiore flessibilità è, è, è innegabile è vero anche che comunque siamo sempre in Italia sopra l'80% cioè noi continuiamo ad adorare il possesso dell'immobile probabilmente nel futuro potrebbe cambiare questo trend Vediamo, insomma, se dovesse cambiare in modo radicale adatteremo il nostro modello a, a, al mondo che comunque inevitabilmente continua, che cambia e continuerà a cambiare. Possiamo dire che l'acquisto potrà essere forse legato anche all'investimento più che a un utilizzo diretto, quindi compro per mettere a reddito, quindi voglio dire comunque la funzione certo. del credito avrà sempre una sua rilevanza. Sì, infatti quello che stiamo notando è che comunque anche persone facoltose che eh, arrivano a comprare un immobile proprio per, con la finalità del reddito comunque accedono a un mutuo perché comunque i tassi sono talmente eh, appetibili e talmente bassi <ride> certo. dove è un peccato metterci soldi propri no, no? È vero. Allora, la consulenza del credito, una delle più grandi sfide è sempre stata un po' la gestione dei consulenti, della rete dei consulenti, vuoi per qualità, vuoi per geografia, vuoi per eh, se vuoi anche profilo culturale. E tu quale sfida ecco, stai affrontando, qual è quella più importante in questo nuovo progetto in relazione alla rete? Allora, ti rispondo da Brian Solo. <ride> Ovviamente eh, la, la vera sfida delle reti commerciali è che se hai persone contente, eh, queste persone restano. È un qualcosa che abbiamo vissuto e stiamo vivendo da vent'anni in Remax ed è un qualcosa che sicuramente vivremo in 24 Max. Il nostro obiettivo è quello di creare, di non, di non costituire una società eccessivamente grande ma di avere professionisti molto specializzati che possano ottenere veramente dei risultati importanti in termini, in termini economici ma anche in termini di operatività. Perché un agente 24 max, oltre agli aspetti economici che comunque abbiamo tarato in modo che siano ai massimi livelli di mercato, l'altro vantaggio è che si trova in un'agenzia grande, quindi evita grandi spostamenti per andare da più agenti immobiliari per, per far sì che possa avere un numero adeguato di pratiche. E già stiamo avendo i primi risultati perché la media pro capite di, di, di fatturato, di produzione dei nostri agenti è già sopra la media di settore, quindi questo ci, ci, ci, rende conf ci conforta sul fatto che stiamo percorrendo la strada giusta. E quindi insomma produttività e fidelizzazione, Assolutamente questo la parola chiave. Allora, e qualità di vita, e qualità il fatto, di, vita, il fatto okay. di non dover girare tanto comunque ti permette anche di, di gestire meglio, meglio il tempo. noi molti agenti la cosa che mi fa piacere è quando mi dicono, sai Riccardo prima facevo 40.000 km all'anno, oggi ne faccio 20.000, insomma cambia un po', un po', aspetto, cambia un po' la vita. È un aspetto importante Assolutamente. Questo. Questo. assolutamente sì. Ehm, allora, come vedi eh, il panorama bancario italiano se pensi al mutuo casa, c'è ancora così tanta voglia delle banche di restare in questo tipo di mercato, quello del mutuo, considerando che forse non è fra i prodotti più remunerativi in assoluto? Allora questo è un dato di fatto perché comunque con tassi, con tassi così bassi che non si vedono spiragli sul fatto che a breve possano esserci stravolgimenti di questa, di questa politica monetaria sicuramente le banche non, non, è più quello il core, non credo che sia quello il core business però è, è sicuramente il primo gancio per creare nuova clientela. E soprattutto nuova clientela di qualità, perché di fatto è una persona che acquista un immobile anche con, anche con un accesso al credito e comunque se la banca decide di finanziare l'operazione parlando la meno persona che dal punto di vista finanziario è profilata come piace alle banche poi se aggiungiamo il fatto che ovviamente fatto il mutuo bisogna aprire un conto corrente si accredita lo stipendio comunque poi si fa un banco ma con una carta di credito magari si accede a tutta una serie di servizi che poi per la banca sono comunque remunerativi. Quindi rimane un'esca diventa, diventa un gancio per fare nuova clientela, infatti il mondo bancario che lavora con noi comunque abbiamo 12 convenzioni attive eh, vedo che partecipa molto attivamente alle cose che facciamo ed è molto interessata alla clientela che transita nelle nostre agenzie. Bene, allora siamo alle porte del 2020, quali sono, le... già, già, eh? quali sono le priorità per 24 Max e come pensi possa migliorare il dialogo tra agente immobiliare e credito? Allora, la nostra priorità in questa fase è quella di continuare lo sviluppo, lo sviluppo della rete che, che da qui a fine anno arriverà a contare le 50, le 50 unità, eh, che è, dove siamo abbastanza soddisfatti perché comunque era nei nostri piani, il primo anno avevamo un business plan da, da 30 corner, in realtà ne abbiamo aperti quasi il doppio, perché comunque il modello, il modello piace, quindi l'idea è continuare la crescita, ma non una crescita eh, non mirata, la nostra crescita, la nostra crescita è chirurgica, è estremamente mirata, andiamo solo a interloquire con quelle persone che sono principalmente presentate dai, dai nostri affiliati, eh, non solo crescita ma anche formazione perché comunque il 16-17 e 17 dicembre eh, avvieremo il primo corso 24max per andare a far sì che, che gli agenti possano essere sempre più performanti. Abbiamo costruito strumenti ad hoc, come adesso non so se è la prima volta che esiste nel mondo del credito, non vogliamo arrogarci questa da, da, da neofiti non vogliamo arrogarci questo, questo, questo, questo, aspetto, questo aspetto però abbiamo creato eh, sulla falsa riga di quanto fa un agente Remax un piano di marketing per il mediatore creditizio ah che sì. direi ossia, insomma, un elemento innovativo eh comunque. sì, ossia praticamente il mediatore creditizio quando si siede al tavolo con il cliente eh, illustra con una brochure ben fatta graficamente che spiega in dieci punti cosa effettivamente fa un mediatore creditizio nei confronti del cliente perché spesso il cliente pensa che sia, sia un semplice passacarte nella realtà un bravo, un bravo mediatore parte dal, dalla prequalifica finanziaria a capire qual è l'istituto per l'esigenza del cliente alla raccolta della documentazione a, a verificare anche che l'immobile sia, sia a posto perché comunque quando si fa un mutuo, le banche vogliono immobili eh, di un certo tipo, certo. che non abbiano abuso, insomma fa, fa tante attività per il cliente e con una, messa in una brochure specifica, Raccontano. racconta, il cliente sa esattamente che questa persona non è un semplice passacarte, ma è un professionista vero e proprio che lo accompagna nell'operazione nell più importante della vita, perché poi spesso chi viene nelle nostre agenzie a comprare casa fa, fa proprio questo. Benissimo. Ehm... 2020 ancora, restiamo lì, c'è una cosa, un progetto, un qualcosa che può essere spoilerato in relazione a 24 Max? Ma allora... me ne basta una, una notizia bomba da raccontare ai nostri agenti immobiliari. <ride> Ma notizia bomba è che comunque in, in un momento di, di, di, di, di cambiamento, perché sia il settore immobiliare che il settore del credito si stanno un po' interscambiando. Stanno un po' mischiando, sì, la nostra, eh, Sì, la nostra, è... poi non so cosa succederà, sì. Noi, tra l'altro avendo 4.000 agenti immobiliari eh, saremmo i primi a fare un qualcosa tra agente immobiliare e creditizio. Noi crediamo nella specializzazione. Questa credo che possa essere eh, tra virgolette una notizia bomba. E sarete pronti, diciamo, a cogliere eventuali eh, cambiamenti anche eh, non? Che, che possono assolutamente. favorire un maggiore interscambio sì, tra assolutamente. Cioè, agente e allora, credito? Io credo che l'agente la, immobiliare e il mediatore creditizio s, s, sono stati, sono e saranno legati a vita perché comunque chi viene in un'agenzia immobiliare spesso esce che non ha comprato una casa ma ha comprato un mutuo eh, quindi questa sinergia eh, continuerà inevitabilmente eh, sinergia sì, ma eh, pastrocchio no, sì, sì, sì. nel senso che non è è ecco. che eh, è un po' come andare da un medico: se vado da un medico perché ho una macchietta sul, sulla mano, eh, chiedo al medico ma lei fa anche un po' l'ortopedico, sì. oltre che il dermatologo. Sì, sì, cioè. Insomma, se, se il medico mi dice sì. Eh, Dico, ma come? Non <ride> era certo. specializzata in dermatologia. Sì, sì, sì. Quindi è un po'. La vediamo un po', un po' allo stesso modo. Sicuramente ci saranno aree di miglioramento su questa collaborazione, ma la specializzazione è quel qualcosa che, che poi tra l'altro vedo che è così un po' in tutti i settori. È quel qualcosa pagliasena, che pagliasena, inevitabilmente certo. continuerà ad essere. Benissimo, Riccardo, grazie per grazie il tuo Gerardo. tempo. Ti stringo la mano e ti aspetto nel 2020 con... Odissea nello spazio. Odissea nello spazio. Prima, di chiudere, prima di chiudere, vi ricordo che se avete un progetto, un prodotto, un servizio dedicato all'immobiliare e volete presentarlo da questo sgabello, potete farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Alla prossima!